Se è da un po' di tempo che vivi la solita routine e ogni giorno hai la fotocopia di quello precedente forse è arrivato il momento di ribaltare le cose e tutto questo grazie a un dado Quanto tempo è che prendi sempre la solita pizza? Ok magari hai una seconda scelta ma e se la prossima volta non scegliessi tu ma scegliesse lui. Sì, lui ci farà uscire dalla nostra zona di comfort. Ma visto che là fuori può fare freddo, non voglio mica andarci da solo. Quindi ho scelto sei persone, ho ingustato il loro dado nel modo più semplice possibile che mi è venuto in mente e glielo ho spedito direttamente a casa. Questa è stata la loro reazione all'apertura. Oh. Ma cosa ci faremo col dado? E eh sì, uso il plurale perché riguarda anche te Te lo spiego subito Per iniziare a capire in modo soft Scrivete semplicemente 6 cose che vi divertirebbe fare Ma che state rimandando da un po' di tempo E poi per decidere quale fare Facile no? Ok, e ora che avete capito di cosa si tratta, aumentate man mano l'azzardo su vari aspetti della vostra vita. Quando volete mangiare la pizza scrivete sei gusti diversi. Non vorrete passare l'intera vita a prendere la margherita. Per il prossimo viaggio low cost scrivete sei destinazioni diverse. Scrivete sei nomi di persone che non sentite da un po' e mandate un come va alla prescelta del dado. Uff, questo è quello che mi mette più a disagio. I nostri sogni da bambini abbiamo la super forza, fondiamo una qualche azienda che ci fa diventare ipermilionari. poi cresciamo e ci chiudiamo nei nostri schemi ripetitivi per evitare di affrontare nuovi problemi. E così, di colpo, ci ritroviamo a essere felici se vinciamo 25 euro nei grattevinci che ti danno quando fai la spesa. Forse ci stiamo perdendo qualcosa, ma il dado potrebbe essere la soluzione. Io lo sto provando da un po' e vi posso assicurare questo Sarà come essere in un film che non avete ancora mai visto E voi sarete i protagonisti D'altronde gli imprevisti non fanno parte del percorso Gli imprevisti sono il percorso E quindi arruolati anche tu Così come io ho arruolato i primi iscritti al mio patron A cui ho mandato il dato direttamente a casa Tu compra il tuo e aggiornami sui tuoi lanci qui E ora facciamo così Se esce un numero dispari vi racconto tutto quello che ci farà fare il dado con un video che pubblicherò fra un mesetto, ok? Dispari, eh? Dispari, dispari, dispari.